Ciao, io sono Denis e ti do il benvenuto o il bentornato nelle mie guide e tutorial informatici. Se anche tu utilizzi il WhatsApp da telefonino e saresti più comodo a utilizzarlo da computer, questo tutorial fa per te. Iniziamo! Apriamo Google Chrome o Mozilla Firefox e scriviamo nella barra degli indirizzi web.whatsapp.com Poi premiamo invio. Apparirà così un codice QR. Andiamo su WhatsApp nel nostro telefonino e premiamo i tre tastini in alto a destra. Apparirà una tendina, fra le voci c'è WhatsApp Web e noi dovremo cliccare proprio lì. La fotocamera del telefonino dovrà puntare sul codice QR. In questo modo al computer verrà consentito di ricevere i dati dal nostro telefonino. Ora ci troviamo davanti, esattamente le stesse chat del telefonino sul nostro computer. Possiamo finalmente guardare i messaggi da un monitor grande e scrivere comodamente dalla nostra tastierona. Non so a voi, ma a me piace molto di più scrivere da una tastiera dove sento i tasti sprofondare sotto le mie dita. Bene, spero che questo tutorial ti sia stato utile. Io ti ringrazio per avermi seguito fin qui e se pensi che possa esserti utile ti lascio una finestrella con un altro tutorial interessante e se hai piacere di rivedermi ti lascio un'altra finestrella per iscriverti al mio canale. Il video è finito e ti saluto. Ciao!